Ok, che cosa hai um, pensato di questo corso fino adesso? Allora, innanzitutto sono venuto perché è importante per me particolarmente frequentando chimica, sapere a cosa andrò incontro, cosa già eh, sto facendo perché presento numerosi laboratori di chimica organica, inorganica, analitica, no, tutti ambienti di, di, di chimica diversi quindi è importante comunque sapere sia la prevenzione perché noi comunque andiamo al laboratorio con guanti, occhiate quindi sapere a cosa andiamo incontro e anche per un futuro in ambito lavorativo o anche altri laboratori che frequenteranno in futuro Quindi secondo te comunque questi corsi sono adatti anche a ragazzi come un te universitari che, mm, o che sono più adatti magari a qualcuno che già lavora nel settore in aziende o che ha più esperienza? No, no, non riesco comunque a capire poi nell'ambito tecnico, non della, so, dell'ambito aziendale magari no, perché comunque quella è una procedura che si fa anche dopo quella però eh, le procedure del, del smaltimento dei rifiuti, di prevenzione, di rischio, va quella è una cosa Ok, e secondo te, mh, cosa rende i corsi della Tecno diversi dagli altri? In particolare la Tecno perché è specializzata sul, sulle carte, no? riesce a rendere consapevoli chi le utilizza, di cosa sta utilizzando, quali sono i rischi. Che magari c'è una gestione proprio sbagliata alla base di consapevolezza sbagliata, quindi la carta viene usata in modo sbagliato dall'inizio, quindi viene appeso i fogli, messi dei pianti dentro, quindi si annulla proprio la funzione stessa della carta, usandola così. Quindi l'importante è più sul, sulla consapevolezza di chi la usa che altro sul, Comunque le conoscenze tecniche poi penso ce l'abbiamo di un che lavoratore però se non sai che facendo determinate cose impedisci alla cappa di funzionare correttamente vai senza saperlo e continui a sbagliare senza saperlo Quindi secondo te il fatto che la tecnica sia proprio specializzata sulle cappe è un valore aggiunto rispetto alle certo. altre aziende? Certo. Sì, un po' prego per l'intervento che fa sul, sulla cappa stessa, di manutenzione, di tutti eh, i vari test per vedere se la cappa funziona meglio comunque anche per chi la usa garantiscono il funzionamento della cappa stessa cioè sanno che è uno strumento che funziona, che è testato e che li protegge insomma, che, che eh, li utilizza e quelli va a dire Hai allora, mai avuto modo di leggere articoli che del ha cilindro oppure... Si, sì, il... su internet, sì. qualcosa si no? su internet, sul sito, sì e quindi le ha trovati utili come? Certo, certo. certo. Okay. E riguardo i corsi, quindi ti senti di consigliare questi corsi anche ad altri governi? Sì, sì, sì, infatti adesso ne stavo parlando con la mia ragazza che frequenta anche la chimica con me, sempre al terzo anno, e ho detto che non sono cose io dico anche a lei, anche lei insomma, perché le serve. Mm -hmm. Mm -hmm. Poi lei comunque, io ho già frequentato altri corsi in passato, quindi mm -hmm. ero a base già più sì. prima di andare all'università addirittura, quindi una volta non lì già tanto come muoimi loro, gli altri, la maggior parte della gente no, quindi non sanno neanche come si utilizzano vari, vari dispositivi e Va bene, grazie. Ciao.